Roberta Giarusso, ho avuto paura, mia figlia è un miracolo. Sono passati due mesi e mezzo dal parto e ora Roberta Giarusso racconta felice la sua avventura con la piccola Giulia, nata lo scorso 20 luglio. Ho fatto il cesareo d'urgenza. Appena nata stava bene, nessuna conseguenza, solo una grande paura per me e per il papà. Giulia il nostro miracolo racconta l'attrice al settimanale Diva e Donna. È dolce e buonissima, mangia e dorme. È nato un angelo dice emozionata la già russo mentre stringe tra le braccia la sua bambina con accanto il compagno Riccardo Di Pasquale. Avevo previsto di fare il parto naturale. Durante il tracciato i medici hanno scoperto un abbassamento del battito del cuore della bambina, a ogni contrazione andava sempre più in sofferenza cardiaca, quindi mi hanno fatto il cesareo d'urgenza. È il racconto della Giarrusso, che dopo il parto non si è ripresa subito. La ripresa dal cesareo è stata lenta e io ero arrabbiata perché volevo subito prenderla in braccio. Ma non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto dal dolore. Una volta a casa mamma e figlia si sono conosciute e amate, stare con mia figlia mi fa stare bene con me stessa. Me la porto anche in palestra dice e del compagno va a fiera, sono sempre più convinta di avere al mio fianco l'uomo giusto.